buongiorno siete un dirigente nella vostra azienda um, avete voglia di capire uh, se l'agile è qualcosa che può aiutare uh, la vostra azienda um, a diventare più efficace um, oppure siete manager uh, nella vostra azienda che ha cominciato una trasformazione agile uh, e volete contribuire a questa trasformazione Magari aiutando le altre persone dell'azienda dell a capire le sfide eh, che vi stanno aspettando, o fate parte delle risorse umane, eh, dovete eh, assumere eh, delle nuove recrute per eh, questa trasformazione agile, volete capire che profili sono i più adatti. Eh, nella formazione Professional Agile Leadership Essential, di due giorni. Um, eh, otterrete uh, un linguaggio comune uh, che vi aiuterà in questa trasformazione agile perché una delle prime cose che si cambiano uh, è la terminologia che si usa per indicare le cose um, avete, avrete una comprensione fondamentale uh, di cosa vuol dire creare dei prodotti e dei servizi in un mondo complesso in maniera più agile um, avrete un'introduzione alle tecniche professionali agili uh, che vi permettono di iniziare o continuare la vostra trasformazione uh, e infine se siete nella direzione uh, dell'azienda dell se fate parte del team dei dirigenti Um, uh, avete, uh, questa comprensione, avrete questa comprensione di come l'agile aiuta un'organizzazione ad aumentare la propria business agility um, io sono Fabio Panzavolta, uh, professional scrum trainer da Collective Genius Scrum.org um, vi aiuto in questo percorso, in questa formazione a capire le sfide che vi aspettano Uh, la pedagogia che utilizziamo uh, è una pedagogia che è stata messa a punto da uh, Scrum.org, dal cofondatore di Scrum Ken Schrober uh, dai miei colleghi formatori uh, ed è una pedagogia che vi permette di imparare facendo le cose attraverso dei case study attraverso degli esercizi che fate in gruppo quindi imparerete lavorando um, niente non vi resta più che eh, raggiungerci, venire in questa formazione vi permetterà di diventare un agile leader eh, più efficace, di aiutare i vostri colleghi ehm, nel loro percorso di, eh, di applicazione di Scrum eh, i link per iscrivervi alla formazione sono nei primi commenti del video eh, io vi ringrazio, vi aspetto e vi dico a presto, arrivederci